E come dicevo, appunto in questa seconda ora eh, iniziamo la, eh, a vedere la, la libreria grafica che utilizzeremo durante tutto il resto del corso, no? che è tutto sommato abbastanza semplice da utilizzare e, eh, e ci permette in modo abbastanza rapido anche di creare delle applicazioni che siano come, come minimo guardabili essenzialmente, non, non necessariamente gradevoli, dipende poi dalla nostra capacità, ma perlomeno guardabili. Um, Qui ho aperto semplicemente prima i due programmi che, che, che useremo che sono Eclipse, eh, quel mostro di Eclipse che diciamo così, è importante che sia abbastanza aggiornato a, alle ultime versioni e eh, questo programma SimBuilder eh, che vi, vi ho chiesto di scaricare diciamo così, tra, tra i vari software necessari che, ci, che useremo no, per, per editare l'interfaccia grafica. Ma andiamo per gradi. Okay, questi qua ci teniamo aperti qua a questi programmi quando ci serviranno ma vediamo di che cosa stiamo parlando stiamo parlando di una libreria che si chiama JavaFX eh, con il gioco di parole FX che si legge FX come effetti speciali eh, che ci permette di costruire delle applicazioni grafiche diciamo così non, beh, a varie, varie possibilità ma quello che impareremo a fare noi sono applicazioni di tipo business graphics diciamo cioè con, con, eh, con la possibilità di avere delle, degli elementi grafici che sono i bottoni, tendine, aree di testo e cose di questo genere che sono i tipici, le tipiche interfacce di tipo gestionale purtroppo in questo, in questo contesto qua gestionale è abbastanza equivalente a triste e noioso ecco, dal punto di vista della, della gradevolezza dell'interfaccia grafica, non ci posso fare nulla ehm... Quindi impareremo a costruire, eh, questa è una videata tratta da, da uno degli esercizi d'esame de, che era stato dato qualche anno fa. Ehm, e quindi chiediamoci innanzitutto come sono fatte le interfacce grafiche di, di, di questo tipo. Poi, per carità, JavaFX può essere usata anche per fare videogiochi, ma noi non impareremo quella parte lì, anche perché è molto più complicata, perché devi giocare in tempo reale con le animazioni. Eh, la parte più semplice è tutto sommato è quella delle interfacce cioè così, a, a moduli, no? a forme, a bottoni. Allora, l'interfaccia, eh, dal punto di vista della libreria JavaFX, eh, è divisa su tre livelli. No? C'è un livello esterno di cui ci dobbiamo praticamente occupare, non ci dobbiamo praticamente occupare per nulla, che è eh, la finestra. Vedete che qua l'applicazione che abbiamo visto nella, nella, nella videata precedente, nella storia precedente, vive dentro una finestra del computer. Eh, questa finestra, no, con i bottoni di ingrandisci, riduci, icona, chiudi, eccetera, eccetera, è gestita dal sistema operativo, quindi se, se Windows l'ha fatta così, se il Mac invece ha i puntini i tondi diversi no? per ingrandire e rimpicciolire la finestra. Questa parte, diciamo così, che è gestita dal sistema informativo, che è la finestra che contiene l'applicazione, nel linguaggio di JavaFX si chiama Stage. Mentre invece il contenuto della finestra, cioè, che cosa viene effettivamente eh, mostrato, che è qua rappresentato da questa linea tratteggiata verde, si chiama scena, scene in inglese. Ehm, qui è una nomenclatura, diciamo così, teatrale, nel senso che tu hai uno stage, un palco, su cui vanno in scena dei contenuti. Il palco è la finestra, lo stage, che è aperto, gestito dal sistema operativo, i contenuti, cioè la scena che ci metti in scena su quel palco, è gestito dal tuo programma. Qui noi nel nostro programma JavaFX avremo uno stage che, che contiene una scena e questa scena ce la andiamo a creare noi. Il programma che abbiamo visto prima, Scene Builder, il costruttore di scene, già ci dà un'idea che è quello che ci servirà proprio per costruire la scena questa scena eh, qui si chiamano stage scene lo stiamo introducendo come terminologia ma in realtà sono degli oggetti java che si chiamano, delle classi java che si chiamano così okay? quindi stiamo già imparando i nomi delle classi della libreria cos'è cos una scena? una scena è composta di tanti elementi vedete che qua c'è un titolo qua c'è un elemento ad, con una tendina a discesa qui c'è un bottone qui c'è un'etichetta Qui c'è un'area di testo con un contenuto, eccetera, eccetera. Quindi all'interno di una scena ci sono elementi di tipo diverso. Tutti questi elementi prendono il nome di nodi. Eh? Eh, I nodi possono essere diversi, può essere un nodo molto semplice, tipo un'etichetta di testo come questa stagione, è un nodo, ma anche un bottone, questo bottone domino è un altro nodo, ma anche questa tendina è un altro nodo. Questi nodi hanno, cosa di diverso? Hanno l'aspetto visivo diverso, cioè sono, di, appaiono in modo diverso, ma hanno anche un comportamento diverso. Comportamento perché un'etichetta che comportamento ha? Nessuno. Eh, un bottone che comportamento ha? Beh, può essere premuto. Una tendina che comportamento ha? Posso aprirla, scegliere una voce e chiuderla. Quindi ogni nodo, ogni tipo di nodo della scena ha dei comportamenti predefiniti diversi mm. e ovviamente un aspetto grafico diverso. Noi dovremo comporre una scena mettendo insieme i nodi che ci servono per realizzare l'interfaccia che vogliamo. Questa stessa interfaccia viene rappresentata eh, qui a destra attraverso una serie di nodi annidati uno dentro l'altro. Quindi questi nodi possono essere o nodi, Visivi, visibili, come questo bottone, oppure nodi intermedi dei contenitori che servono per eh, diciamo così, costruire la posizione relativa, l'organizzazione relativa di, dei nodi precedenti. Um, vediamolo qua, poi lo impareremo a, a, fare, a fare interattivamente. Però qui ci dice che noi abbiamo l'intera applicazione che è contenuto in un nodo che si chiama border pane. Border pain è un contenitore invisibile che è fatto di cinque sezioni. Questo disegno qua lo ricorda un pochino, cioè c'è una sezione in alto, una in basso, una a sinistra, una a destra e una in centro. Il border pane sa che lui ha cinque figli, può contenere cinque parti. Nella parte in alto lui contiene un nodo di tipo label, etichetta, che è questo qui. Nella parte sinistra non contiene niente, nella parte destra non contiene niente, nella parte sotto non contiene niente, in questo caso. Qui noi abbiamo usato un border pen di cui abbiamo riempito di fatto la parte superiore con un nodo di tipo label e la parte centrale che è il grosso del contenuto, questo centro qua, con un nodo di tipo VBOX. VBOX che cos'è? È un contenitore che impila gli elementi in modo verticale, vertical box. Eh, questa VBOX a sua volta contiene due sottonodi, vedete che questi sono rientrati, sono indentati verso destra, VBOX contiene un grid pane e una textarea. Quindi la VBOX contiene due blocchi, poi lo vediamo interattivamente si capisce meglio. Qui c'è una grid e qui c'è un text, area. Questi due messi insieme sono compresi dentro quella che qua si chiamava la VBOX. Dentro questa griglia, vado ancora avanti un passaggio poi mi fermo, eh, dentro questa griglia vedete che questa è una griglia 3x2, in cui ho nelle varie colonne 00 l'etichetta stagione, 01 l'etichetta squadra, quindi questa è la colonna, la seconda è la riga, quindi prima colonna, seconda riga, squadra, e su questo squadra qui. Poi 1, seconda colonna, prima riga, ho una tendina choice box, che è questa, seconda colonna, seconda riga, ho quest'altra tendina, e poi sulla terza colonna... Prima riga, seconda riga, ho un bottone che si chiama carica partita e un altro bottone che si chiama domino, che corrispondono a questi due bottoni. Quindi noi abbiamo una dualità tra l'aspetto grafico di un'interfaccia e anche il suo comportamento e eh, l'organizzazione dei nodi che compongono la scena. Questa scena qua è composta da questi nodi, alcuni di questi nodi sono nodi di controllo, bottoni interattivi, tendine, te campi di testo. Altri nodi sono nodi di impaginazione, di layout. Ad esempio, il grid pane, come dice il nome, permette di incolonnare a griglia gli elementi. Quindi il fatto che questi sei elementi, qua, stagione, squadra, due tendine, due bottoni, siano belli incolonnati, sia verticalmente che orizzontalmente, è merito del fatto che sono inseriti in questo contenitore a griglia. Il fatto che il testo venga sotto la parte dei bottoni e' merito di questo contenitore V-box, vertical box, perché li impila verticalmente uno sotto l'altro. Quindi noi dobbiamo, e questo è il vantaggio, la potenza di questa libreria, impostare un'interfaccia grafica senza aver bisogno di indicare se, questo, se questa distanza da qui a qui è di 127 pixel o di 129 pixel. Noi diamo le regole. Diciamo a JavaFX, senti noi abbiamo bisogno di elementi che siano incolonnati a griglia, che siano incolonnati uno sopra l'altro, uno a sinistra dell'altro. Eh, voglio che il titolo sia sopra il contenuto. E quindi ho questi pannelli, pane si chiamano, contenitori, che incastrati uno dentro l'altro nel modo più opportuno, mi danno l'effetto eh, che voglio io. Poi ci sa sarà il programma stesso che automaticamente posiziona gli elementi e decide quanto spazio lasciare tra uno e l'altro secondo le regole che gli do quindi è molto flessibile questo perché io gli do delle regole di alto livello e poi ci pensa lui a impostare il layout se avete già usato altre librerie grafiche in cui dovete posizionare ogni elemento singolo al pixel eh, vi rendete conto di quanto tempo si perdeva in quei dettagli tutto avviene attraverso lo, la sapiente combinazione di nodi sapiente da parte nostra siamo noi che dobbiamo saperlo eh, combinazione di nodi e qui è una questa slide eh, da una piccola parte no una picco, piccola no per una parte perché non sono tutti eh, dei nodi che sono disponibili nella libreria JavaFX eh, non li vediamo tutti adesso e non impariamo sicuramente a memoria però vediamo che c'è una grossa famiglia che ho evidenziato qua che sono i control i control sono, diciamo così, in certo senso i nodi terminali, quelli finali, quelli effettivi che fanno qualcosa nella pagina. No? Eh, tra cui abbiamo ad esempio il campo di testo o l'area di testo. Questi li useremo tantissimo. Un text field è un campo di testo di una riga sola in cui l'utente può scrivere. Il text area invece è un'area rettangolare di più righe in cui l'utente può scrivere. Poi abbiamo... Ehm, una choice box o useremo invece molto più spesso una combo box, che è molto simile ma un pochino più potente, che è la tipica eh, tendina a discesa. Um, useremo a volte una, spesso la label per aggiungere delle etichette di testo. Useremo dei bottoni. Potremmo a volte usare del checkbox, checkbox è la tipica quadratina di spunta eh, fatta in questo modo. Um, e... Poco altro essenzialmente, no? Eh, poi ce ne sono altri, ma questi sono quelli che, che si usano di più. Che sono gli elementi di base che trovate in qualunque tipo di interfaccia grafica. Questi sono gli elementi, i veri e propri controlli, cioè i nodi operativi su cui avviene il programma lavora, avviene l'effettiva interazione. Questi controlli sono sempre sono impaginati in un certo modo eh, incastrandoli all'interno di pannelli pane pannelli che ci sono sono di diverso tipo noi abbiamo prima accennato rapidamente quello che era il border pane che era quello che aveva cinque elementi c'era la, la box verticale e la box orizzontale che rispettivamente impilano gli elementi uno sotto l'altro oppure uno a destra dell'altro da sinistra verso destra c'è il grid che invece in colonna griglia e poi ci sono altri tipi di pannelli che diciamo, hanno regole di impaginazione diverse. E questi ci servono per fare eh, eh, l'impaginazione, il layout degli elementi, l'incolonamento degli elementi e così via. Queste due grosse famiglie, i pannelli servono per impostare il layout, i controlli servono per impostare i contenuti effettivi de della finestra. E questi si eh, annidano uno dentro l'altro eh, a piacere essenzialmente. Eh, se volete avere una panoramica eh, di quelli che sono i controlli e quelli che sono i nodi di, di, di JavaFX eh, potete andare o direttamente al Javadoc che è la documentazione ufficiale eh, quindi se io vado qua si dovrebbe aprire un browser eh, esatto, dove ci sono scusate tolgo il cuoricino che qualcuno ha messo ringrazio ma in questo momento mi dà fastidio eh, dove è andato a finire? clear Eh, questi sono le, mh, i, i package principali della libreria GeoFX. Vedete che c'è un package controls dove al suo interno ci sono tutti i button che avevamo visto prima, checkbox, eh, combo box, eccetera, eccetera. Sono tutti nodi, molti di più di quelli che, che ci stavano nella figura precedente. Questi sono tutti gli elementi che possiamo inserire. I controlli che possiamo inserire nella pagina, nelle nostre applicazioni, e poi ci sono eh, da qualche parte credo che sia qua, no, non è qua, scusatemi. Eh, non mi ricordo dove fossero eh, perché erano un po' rivisti. Aspetta, classi. Eh. Ah, sì. mm. che sono organizzati in modo per esempio, grid pane, che dicevamo prima, c'è tutta la documentazione e fa parte appunto di eh, una, vedete che è un grid pane, è una, è una classe che è figlia, sottoclasse di sottoclasse di sottoclasse di sottoclasse di node, cioè tutte queste cose sono figlie di una, una unica classe, superclasse che si chiama node e qui in particolare c'è una classe pannelli pane che ha tutta una serie di sottoclassi note che sono i vari tipi di pannelli c'è un signore che si è preso la briga di prendere questa cosa e metterla in una forma un pochino più navigabile eh, che è questo sito che vi ho, che vi ho citato dove appunto dove ci sono eh, ad esempio, tutti i controlli sono qui la gerarchia dei controlli è quella figura di prima, con i vari tipi di controlli, l'etichetta e, e se cliccate su ciascuno trovate la documentazione, l'esempio, la documentazione ufficiale di come si usa. Ovviamente eh, lo, lo, lo useremo no? quando poi andremo a costruire eh, la, la nostra scena eh, e i vari nodi, vedete qua ci sono tutti i nodi possibili. Documentazione ce n'è moltissima, bisogna un attimo orientarsi, quindi andremo a costruire dei programmini all'inizio semplici no? per riuscire a identificare quali sono le cose principali. Ecco, questa è la descrizione della scena. Quando voglio fare una finestra, devo immaginarmi una sottoforma di nodi, e in particolare questi nodi sono controlli o pannelli, contenitori, diciamo così. Pane. Um, però questa sarebbe solo una visualizzazione. Poi, in realtà, questa scena deve essere mostrata, deve. Funzionare come un programma vero e proprio allora c'è un programma eh, c'è un main minimale no? che ci permette di caricare questa scena e mostrarla sullo schermo eh, poi lo vedremo direttamente dal codice eh, le operazioni da fare le operazioni che deve fare un programma no? per, per aprire un'interfaccia grafica sono innanzitutto caricare la descrizione della scena da un file che la descrive Uh, questo programma scene builder no? che adesso impariamo a usare ci permette di salvare la descrizione di una scena in un file, in un formato particolare che si chiama fxml che è un file XML alla fine che contiene al suo interno i dati uno dentro l'altro in formato XML i, eh, i vari nodi la descrizione dei vari nodi che voglio usare io quindi posso editare graficamente la scena e avrò questo file salvato fxml poi dal programma Java posso caricare con, una, con un oggetto che si chiama FXML Loader, caricare questo file, che mi automaticamente creerà gli oggetti Java che corrispondono al contenuto del file. Questi oggetti Java li posso, ehm, vedete che c'è un metodo load, li posso caricare e creare una nuova scena che contenga quegli oggetti. Questi oggetti sono messi ad albero, vedete che qua c'è un nodo principale da cui tutto partiva, che è il nodo radice, root, e tutta la scena deriva da quel nodo principale. Quindi io ho un insieme di nodi di cui uno è quello principale, quel nodo lì può essere mandato in scena, crea una nuova scena che parte da quel nodo radice che ho appena letto, root, con la fxml loader, è normale che in questa fase abbia un po' di confusione perché sono molti termini nuovi non preoccupatevi questa scena la posso <coughs> mandare in onda su uno stage come dicevamo prima sul pal ma mando in scena qualcosa sul palco quindi la scena che ho appena creato qua la mando in onda su uno stage e poi show, mostro lo stage quindi apro la finestra questo primary stage non l'ho creato io, ma mi arriva come parametro alla mia applicazione, al mio programma. Perché l'ha creata il sistema operativo prima di me, è la finestra in cui giro il mio programma. Quindi c'è una trafila no, di operazioni eh, che dobbiamo compiere ogni volta che vogliamo aprire una finestra. Queste, queste istruzioni in mezzo non le ho ancora commentate, ma ci arriveremo tra un attimo, ci torniamo tra un attimo. Eh, ve quindi la mia applicazione è un'applicazione JavaFX che deve in qualche modo estendere una classe principale che si chiama application. Quindi io non posso fare una classe main qualunque. La mia classe main, come si vede nel codice qua, la mia classe main deve estendere application, che è javaFX.application.application. Eccola qua. Che è già fatta. Questa classe application sa già il 90% di ciò che deve sapere Riguardo al comportamento di un'interfaccia grafica. Noi dobbiamo solamente più aiutarla per dire sì, però io qua voglio un bottone, qua voglio un'etichetta. Per il resto, diciamo, sa già fare lei questa classe, per cui non devo scrivermi tutto, ma devo solo personalizzare il comportamento che avrà una generica applicazione grafica. Il metodo main chiama infatti, il mio metodo main, del mio programma, deve chiamare un metodo launch della classe application, Uh, che quindi inizializza l'applicazione e questo metodo launch prima o poi chiamerà un metodo che si chiama start del mio programma quindi una cosa un po' strana il mio programma non sta dentro main ma sta dentro start perché il vero main in realtà sarebbe la classe application che deve fare tutto il lavoro aprire la finestra negoziare col sistema operativo eccetera eccetera poi quando il programma principale, che è application, ha tutto pronto, passa il controllo a me chiamando un metodo che si chiama start, dentro il quale, quello che abbiamo visto prima, abbiamo un po' sottolineato prima, ma volutamente non avevamo fatto attenzione al nome, si chiama start, eh, c'è il, il mio codice vero e proprio. Mentre il main, se lo guardate poverino, non fa niente. No? Il nostro main non fa niente. Se non passare il controllo alla, alla superclass, che è la classe application. Quindi all'inizio è, all è un po' complicato, ma in realtà tutto questo viene eh, creato automaticamente. Eh, proviamo a vederlo in, in pratica, no? materialmente come facciamo. Proviamo a creare magari eh, un, un piccolo programma eh, in cui magari un utente può inserire un numero e può cliccare su ok e il programma gli dice se quel numero insomma, è pari o dispari. Mm? Facciamo una cosa molto sofisticata, no? un algoritmo complicatissimo. Un programma che mi dica se un numero è pari o dispari. Okay? Allora prendiamoci Eclipse, quindi adesso in avanti seguiamo direttamente su Eclipse non sulle slide, e vediamo come creare un nuovo progetto. Allora la combinazione della libreria JavaFX con, eh, con Java11 è un po' complicata, nel senso che bisogna riuscire a configurare le librerie correttamente, non è facilissimo, richiede una serie di passaggi da eseguire diciamo nell'ordine giusto. Per semplificarci questo, noi abbiamo scelto di usare una, un meccanismo di, diciamo così, di creazione automatica di, di, di, di progetti che si chiama Maven o Maven, dipende un po' come lo pronunciate, e quindi ci sarà già una, procedura, una sorta di procedura guidata che già ci crea lo scheletro del progetto così come serve nel nostro corso, Ok? Eh, e quindi ci, eh, ci semplifica molto la, la creazione di nuovi progetti senza doverci andare a impazzire a impostare le singole librerie quindi facciamo questo passaggio che faremo ogni volta che dovremo creare un nuovo progetto JavaFX quindi sempre nel nostro corso quindi in Eclipse non creo semplicemente un progetto Java Ok, andate su eh, project Dentro New Project si apre un menu con i vari tipi di progetti, quindi c'è di nuovo Java Project che è quello semplice. Eh, in realtà noi creiamo un progetto Maven, qua sotto, lo dovete trovare sotto Maven, crea un progetto Maven. C'erano questi passaggi nella, già nel, nel documento. Okay? Vado avanti, Vabbè, mi chiede dove salvarlo come workspace, va benissimo quello in cui ero prima. E qui, eh, a questo punto, il passaggio successivo mi chiede, senti, ma eh, questo progetto da dove lo vuoi caricare? Quale scheletro deve avere? Ma even un, ha una terminologia un po' strana, questi scheletri di progetto li chiama archetipi. Hm? Cioè, da Quale archetipo vuoi derivare il tuo progetto? E c'è un catalogo di qualche centinaia di migliaia di archetipi diversi. La prima volta che lo aprite ci mette un po' di tempo perché deve scaricarsi tutti questi elenchi. Noi scriviamo TDP hm, per tecniche di programmazione, e vedete che c'è un archetipo che ha fatto Alberto Monge eh, che si chiama TDP JavaFX Archetype che è quello che ci serve. Quindi voi eh, quando siete arrivati a questo punto scrivete TDP così filtrate quell'elenco per fortuna ci siamo solo noi che ci chiamiamo TDP clicchiamo su questo e andiamo avanti. Next. A questo punto mi chiede il cosiddetto group ID è il cosiddetto Artifact ID. Artifact è il nome del programma e il group sarebbe il nome del package all'interno del quale mettere il, il, il nostro programma main. Okay? Ehm, quindi io lo posso, lo posso chiamare pari dispari, il nome del programma, vedete che verrà creato all'interno di un package che si chiama pare dispari, e noi, come contenitore, usiamo sempre questa, questo prefisso it.polito.tdp. Sapete che i prefissi delle classi Java normalmente usano il dominio dell'applicazione, no, dell'azienda. Eh, che ne so, se fosse microsoft.com, scrivereste .microsoft. e man mano che andate avanti andate sempre più nello specifico. Qui noi indichiamo it.polito per dire siamo al Politecnico,.tdp per indicare che siamo nel corso di Tdp. Um, scusate, mi chiudo Telegram perché continuano ad arrivare notifiche e danno fastidio su altri corsi e danno fastidio il rumore. Um, ok, quindi questo lo, lo lasciamo sempre uguale e qua invece inseriamo il nome del programma, il nome del progetto che vogliamo sviluppare. Finish. A questo punto, Maven lavora, crea. Nuovo, un nuovo archetipo, lavora un pochino e creerà questo programma pari dispari che vediamo qua dove abbiamo eh, una cartella Java che contiene dei file Java questi sono stati creati in automatico e una cartella risorse che contiene tra l'altro un file fxml e poi contiene vabbè, la libreria Java di sistema, ma qui ci sono le solite cose, e poi una, certe, una sorta di Maven Dependency, una cartella dove ci sono una certa serie di dipendenze, che sono quelle che useremo, non ci serviranno tutte all'inizio del corso, ma durante il corso ci serviranno tutte. Tra queste, e quindi abbiamo fatto in modo che l'Architecto le scaricasse comunque tutte, per buona misura, vedete che qui dentro ci sono tutte queste, libere, queste librerie JavaFX. Quindi le librerie JavaFX sono state scaricate attraverso l'archetipo Maven dentro il vostro progetto quindi se seguite questa procedura per creare progetti siete a posto c'è un main che in realtà non fa nulla ma chiama semplicemente una, il metodo main di un'altra classe che si chiama entry point lasciate perdere il motivo per cui questo è necessario perché il Java non riesce a riconoscere le librerie subito al primo, al primo punto ma solamente la seconda classe che viene chiamata il nostro vero programma è questo entry point qua, che contiene, eh, scusate un attimo, magari ingrandisco, eh, ingrandisco il... così si vede un pochino meglio um, questa è, è, è la nostra applicazione la nostra applicazione è che carica un file che si chiama scena.fxml con questo meccanismo getClass.getResource cioè calcola, carica le risorse collegate alla classe non, queste righe saranno sempre le stesse quindi non dobbiamo preoccuparci più di tanto uh, e mi restituisce un nodo root, un nodo radice attraverso il quale io posso creare una mia nuova scena e questa scena la, la manderò in onda sullo stage che ho ricevuto come parametro questo è il metodo start ehm, la scena è specificata in questo file scena.fxml che se lo apro con Eclipse eh, With text editor, vedo che è semplicemente un file di testo in formato XML quindi c'è un border pane con dentro un HBox con dentro un button, eccetera, eccetera. E quindi in realtà è che quindi sono dei, no, dei nomi di nodi che compongono la scena. Ma in realtà io posso aprirlo faccio doppio clic se avete precedentemente associato il file FXML al programma Scene Builder. Eh, vi dovrebbe aprire direttamente lo sim Builder, mh? altrimenti eh, quindi, ad esempio, apri con eh, system editor dovrebbe aprirlo appunto con System Builder se è il programma che avete registrato in Windows. Se per caso cliccandoci sopra non ve lo apre con lo sim builder, eh, potete tranquillamente aprirlo eh, qua Show in Pro, eh, system explorer. System explorer è la finestra del sistema operativo aperta già su questo file e quindi vi apre una finestra in cui c'è questo file direttamente e quindi da qua sapete, vedete la cartella in cui è stato salvato che dipende dal vostro workspace e ve lo potete aprire direttamente da simbuilder esternamente mm. se avete le difficoltà di solito la prima impostazione, magari quella un pochino più ruvida poi una volta che le cose sono impostate ehm, sì, si trova facilmente quindi questo è un file normale che possiamo editare con questo simbuilder Uh, qui c'è un click me di esempio, tanto per non lasciarlo vuoto, ma noi vogliamo personalizzarlo, eh, personalizzare questo programma per il nostro esercizio dei del, del pari dispari. Quindi cancelliamo tutto quanto ci fosse prima, lasciamo il nostro border pane e eh, quindi abbiamo un'applicazione che si chiamerà pari dispari e fa vedere una casella di testo e un bottone, qualcosa di questo genere. Ok. Allora, io in SimBuilder scelgo come fare l'interfaccia usando questi componenti. Qui ci sono una libreria di componenti che possono essere contenitori o controlli. Lavoreremo 90% su queste due famiglie qua. Contenitori che sono i vari pannelli di cui abbiamo accennato prima e i controlli che sono i singoli elementi. Ok? Eh, limitiamoci a questi non andate a prendere perché su gluon ci sono anche lì degli altri controlli ma richiede una libreria aggiuntiva che è appunto è libreria gluon e quindi non, non, non prendeteli da qua altrimenti poi il programma non funziona ok quindi per ora concentriamoci su queste due qui noi abbiamo già un border pane e vogliamo inserire all'inizio del border pane in alto eh, la, eh, il titolo allora il titolo è un controllo di tipo etichetta label Label è un semplice nodo che contiene un'etichetta di testo. Lo posso mettere, qui ho già il border pane pronto, nella top, quindi semplicemente prendo e trascino. A questo punto ho lo stesso nodo che è visto in tre modi diversi. Ce l'ho qua in basso a sinistra nella gerarchia dell'interfaccia, ce l'ho al centro in una sorta di preview, e c'è una destra che mi elenca tutte le sue proprietà di quel nodo che ho selezionato in questo momento quindi questo nodo che è un titolo si chiama label ma noi adesso c'è scritto label e voglio scrivere programma eh, cioè gioco delle pari di dispari emozionantissimo questo nodo che si chiama, di classe label ha un attributo che si chiama text che specifica il testo mostrato da questa etichetta. Quindi tutto JavaFX funziona in questo modo, ho tanti tipi di nodi, ciascun nodo ha una serie di proprietà, le proprietà di queste che sono elencate qua sono proprietà specifiche, proprietà legate al suo layout e proprietà legate alla al sua interazione col codice, che poi un po' andremo a conoscere, eh, tutto il forzamento di interfaccia dipende da quali nodi scelgo e da quali proprietà imposto su questi nodi. Qui ho messo il titolo. Questa è la finestra su cui stiamo lavorando. È una finestra un po' piccola perché per ora ci ho messo solamente quel contenuto. Volendo io ho un menu preview eh, da cui posso aprire un'anteprima della mia finestra. Facendo preview mi fa vedere la finestra che aprirebbe il mio programma se lo salvassi così. Eh, che è un po' bruttino ma per, perché per ora c'è solo questo. Federico mi chiede se in build dove l'ho trovato, l'ho trovate scaricato al link che c'è sul documento che vi ho condiviso già nei giorni scorsi e è da scaricare separatamente, sì, non fa parte dei clips. Poi, ok, eh, abbiamo invece il contenuto vero e proprio, cioè il gioco vero e proprio, in cui dovremo eh, lasciare, creare una casella di testo in cui l'utente può inserire un numero lo metteremo nel centro, nella parte centrale dell'interfaccia. Però io non posso prendere una casella di testo e metterla nella parte centrale dell'interfaccia perché questo contenitore contiene un elemento, mentre invece nella parte centrale avrò bisogno di più elementi, almeno due, la casella di testo e il bottone. Magari tre, qualcosa che mi dica se il numero era pari o dispari, quindi uno spazio in cui ci sia il risultato. Ok? Ok. Um, allora ho bisogno di un contenitore che mi potrà contenere gli elementi che mi servono. Io posso immaginarmi ad esempio di fare una finestra in cui ho eh, una casa di testo, un bottone e sotto una frase che mi comunica il risultato. Quindi ho due cose, una sopra e una sotto e possono essere contenute da una v box ad esempio vedete che qua il disegno ci ricorda come vengono incasellati gli elementi, oppure da una grid. Però in questo caso magari è più semplice, è una V-Box, che contiene più elementi in verticale. In questa V-Box io inserirò due elementi. Uno costituito dalla casella di testo e il bottone, che però sono già due, quindi non possono... Se io inserissi le tre cose che devo mettere sono una casella di testo, controls. La casa di testo si chiama text uh, field e la metto dentro il VBOX. Poi metto il bottone, button, lo trascino su dentro il Vbox e lui me lo aggiunge. E poi avrò uh, un'etichetta in cui ci metterò il messaggio, quindi una label, la mia risposta, pari o dispari. Allora qui vediamo il comportamento della, eh, della V-Box la V-Box ha tre figli che sono un text field, un button e una label tra l'altro cliccando sugli elementi vedete che vengono evidenziati in corrispondenza degli elementi corrispondenti nella figura, quindi è tutto sincronizzato la gerarchia di sinistra e la figura di destra posso anche cliccare a destra e si seleziona a sinistra l'elemento corrispondente molto comodo e questi tre elementi vengono messi uno sotto l'altro perché uno sotto l'altro? ma perché questo è il comportamento della V-Box se a me non piace, io volessi il bottone messo a fianco della casella di testo, lo posso fare ma li dovrò incastrare in, una, in un box orizzontale, non in un box verticale. Allora lo posso fare, prendo un box orizzontale, lo inserisco qua e poi trascino sia il campo di testo che il bottone dentro questo H-box. Adesso è un po' brutto da vedere perché è sproporzionato, ma vedete che adesso ho eh, la, il box orizzontale che contiene due elementi, due di prima, il campo di testo e il bottone, però questa volta sono affiancati in orizzontale anziché in verticale perché l'hbox distribuisce i suoi figli, gli elementi contenuti, in orizzontale. L'hbox a sua volta insieme alla label fanno, sono i figli di una vbox, di una scatola verticale. E quindi rispettivamente uno rispetto all'altro l'hbox che contiene due cose è sopra alla casella ehm, di testo, alla, alla label di testo. Quindi giochiamo con questi incastri qua per ottenere il layout che vogliamo. Poi ci sono degli spazi che non ci convincono tanto, ma perché in realtà queste varie box hanno una loro dimensione di default. Se andiamo su... Io scelgo ad esempio la Vbox, vado su Layout e lui ha de, dentro le proprietà del layout ci sono delle proprietà che sono la, la larghezza minima, l'altezza minima, la larghezza preferita, l'altezza preferita, l'altezza massima, la larghezza massima. E all'interno di questi limiti ci penserà l'applicazione la, la, JavaFX a dimensionarlo. Eh, a me piace di solito mettere sempre come proprietà questa use computed size e che dice, senti, falla grossa quanto ti serve. Quindi adatta il contenitore alla dimensione del contenuto. Se ho un contenuto più grande, fai un contenitore più grande. Se ho un contenuto più piccolo, fai un contenuto più piccolo. Altrimenti, dando una larghezza fissa, come è successo prima, in cui avevo dato la larghezza magari, se non sbaglio, era di 200 pixel, eh, ops, cosa ho fatto? 200, dove era? Aspetta, sulla V-box, sì. Era troppo stretta, non mi so... Eh, come era? Era, 200, era 100. Ecco, vedete, quando, se questa fosse troppo stretta, eh, il bottone non ce la fa più a mostrare il suo testo e quindi mi mette dei puntini di sospensione cose del genere. Io preferisco la, eh, almeno in prima battuta dire all'interfaccia adattati da sola. Questo l'ho fatto per la V-Box, la stessa cosa per l'H-Box, contenitore orizzontale, che in questo caso ha un'altezza troppo alta. Ma se io gli dico prenditi l'altezza che ti serve esattamente, quindi usa la dimensione, adatta la tua dimensione all'effettiva dimensione degli oggetti che hai contenuti dentro di te. Poi è ancora brutto perché manca dei margini, perché è tutto appiccicato adesso e va bene, allora noi daremo dei margini, ad esempio alla Vbox che è il contenitore principale, gli darò un margine di 10 pixel in alto a destra, in basso a sinistra, quindi posso mettere su tutte le quattro dimensioni, quindi da un pochino di margine in più, così come la Vbox potrò dire di separare le varie righe di 5 pixel, o 10 anche così da un pochino più di aria, è eh, così come questa H-box che contiene due corine orizzontali, per separare il, la casella di testo dal bottone gli dirò che eh, dia una spaziatura di 5, cose di questo genere. Ma questi se vogliamo sono dettagli estetici che poi uno può sistemare, no? sperimentando. Il margine è lo spazio intorno, lo spacing è invece lo spazio tra gli elementi interni. Semplicemente da un pochino più di aria lo rende un pochino più, eh, diciamo così, visibile, no? gradevole. Poi il titolo magari non sembra un titolo, per cui questa etichetta qua vado a modificarla e faccio in modo che sia magari in più grande, non 12 pixel, ma la faccio da magari in grassetto da 14, così sembra più un titolo, e uno se la gioca insomma. E questa etichetta, vabbè, per ora lasciamola così, chiamiamola risultato. Bottone lo chiamiamo inserisci o controlla e qua c'è semplicemente la casella di testo dove posso impostare ad esempio un prompt text cioè il testo di invito che viene mostrato in grigino prima che io scrivo qualcosa, inserisci un numero così quindi abbiamo giocato un attimo e abbiamo costruito una Uh, interfaccia molto semplice che possiamo andare in preview e mi fa l'anteprima di come potrebbe essere questa finestra io inserisco 25, clicco su controlla e non fa nulla ovviamente no? perché io non gli ho detto cosa deve fare quando fa controlla gli ho solo detto qui mettimi un bottone che si chiama controlla poi dopo per fargli fare qualcosa lo scopriremo dopo come, no? Finora abbiamo lavorato in Scene Builder e quindi abbiamo, esclu abbiamo esclusivamente modificato il file che si chiama SHIN, eh, il file FXML. Okay? Se torniamo in Eclipse questo file, lo possiamo andare a vedere, contiene, senza andare a impazzire, ma contiene, inserisci un numero, inserisci controlla, contiene le cose che ci abbiamo messo dentro noi. E quindi questa volta se facciamo partire il programma main, aprirà la finestra del gioco, del pari dispari, del nostro programma. Quindi questa finestra qui l'abbiamo creata noi con il nostro programma. Quindi sono andato in Eclipse e ho fatto Run. E è comparso il mio programma, in cui posso inserire un numero, che su controlla, e non succede nulla. Questa è l'altra parte che dobbiamo ancora fare, far succedere qualcosa. Ok? Ci arriviamo tra un attimo. Fate solo attenzione che può succedere che se voi modificate il file, eh, quindi da, su, lavoriamo su, F, eh, su SimBuilder, salviamo il file, poi torniamo su Eclipse ed eseguiamo il programma. Può capitare che Eclipse non si accorga che il file fxml è stato modificato e quindi voi avete modificato la cosa, tornate su Eclipse e trovate l'interfaccia ancora vecchia. Eh, per evitare che lui non se ne accorga, tenete sempre aperto mh, dentro Eclipse le, le, il file XML senza mai guardarlo, però prima di compilare il programma apritelo, no? semplicemente guardatelo così e poi tornate sul main. Nel momento in cui lo aprite Eclipse va a controllare se la versione che, lo ha, che ha lui è effettivamente l'ultima, altrimenti la aggiorna e così il programma funziona. Okay? Quindi se vi accorgete che state modificando in Sim Builder, e eh, il programma non, non viene modificato, è sempre lo stesso, aprite l'fxml dentro Eclipse che lui se ne accorge e quando compila il programma prende l'ultima versione lo so che è antipatico eh, però è necessario ok ehm, facciamo un passettino, un passettino avanti io faccio run di questa mia applicazione dov'è che mi si è aperta? qua e questo mio gioco posso chiuderla eccetera eccetera faccio run mi si apre, ah, scusate, devo sempre fare run del main e non di entry point. Ecco, altrimenti c'è ecco, questo altro errore comune: dice non, non ci sono i componenti JavaFX. Ma come non ci sono? Sì, ci sono. E, eh, se, la, se provate a lanciare entry point non funziona, dovete lanciare main che mette a posto le librerie e poi può, può partire. Quindi se vedete quell'errore lì strano, non mancano i componenti eh, JavaFX, è perché per errore, come ho fatto io adesso, avete lanciato entry point anziché lanciare main. Adesso arriviamo all'on action, ehm, che dicevate voi. Questa interfaccia fa già delle cose, è già capace a fare delle cose, tipo se io allargo la finestra la riduco, adatta, ad esempio il titolo qua era centrato e io se allargo si centra. Il bottone sa che è un bottone, sa che se ci vado sopra col mouse deve cambiare un po' colore, se lo premo deve, cambiare, deve far finta di essere premuto e così via. La casella di testo sa che se ci vado dentro devo poter scrivere e cursore lampeggiare, se invece non c'è scritto nulla mi deve dare il, il testo di suggerimento in grigino e così via. Questo vuol dire che la scena e i nodi della scena hanno già un comportamento predefinito, che è quello che ci dà il comportamento normale di un'applicazione. Ma poi non basta, perché io devo in qualche modo far sì che dal mio programma Java specifichi che cosa succede quando clicco su controlla perché controlla è un bottone che si comporta da bottone sempre tranne quando lo premo perché lui dice vabbè ok mi hai premuto e adesso cosa devo fare allora al di là di impostare interfaccia grafica dobbiamo dare un comportamento a questi eh, elementi questo comportamento si specifica aggiungendo dei metodi dentro una classe controller. Avremo tempo di parlare bene del controller, di come si imposta, eccetera. Adesso stiamo facendo diciamo così una, una lezioncina velocissima col minimo che ci serve per partire, ok? Le riprenderemo con calma queste cose. La classe controller adesso la, la rivedremo. Uh, in questo caso si chiama fxml controller, contiene dei metodi e delle variabili che sono collegati alle proprietà della scena javafx. Se io torno sulla mia scena e vado a vedere il bottone controlla, in particolare mi sposto nella proprietà code, vedete in basso c'è scritto code. Il pannello di proprietà code sono tutte le proprietà degli elementi nodi della scena che interagiscono col mio programma Java. E in particolare c'è una proprietà fondamentale che si chiama ON Action. ON Action è il nome del metodo che sarà implementato nella classe controller e che verrà chiamato automaticamente ogni volta che l'utente preme il bottone, l'azione legata a quel bottone. Per ora è vuoto e quindi quando premo il bottone non succede nulla. Allora io posso dire che questo metodo, eh, che ne so, handle, mi invento un metodo mio, handle controlla. Eh, io l'ho chiamato handle controlla perché, scusate, scomparso. Eh, Handle è il verbo di gestire, gestisci l'evento controlla. Poi parleremo meglio di eventi, quando io mi muovo in interfaccia utente sto generando tanti eventi che vanno a descrivere che cosa sto facendo, che descrivono attraverso gli oggetti Java, che si chiamano appunto eventi, le azioni che sto facendo. Questi eventi possono essere gestiti da opportuni metodi che sono gestori di eventi. Quindi per ricordarci che quello è un gestore di un evento, lo chiamo handle qualche cosa, l'evento quale controlla, cioè la pressione del bottone controlla. Allora, quando io faccio così, me, però lo posso chiamare Giuseppe questo metodo se voglio, non è un problema il nome, non importa. Io ho associato al bottone Controlla la proprietà onAction con il nome di un metodo. E salvo. A questo punto il programma si aspetta che dentro la classe Controller ci sia effettivamente l'implementazione di questo metodo. Per farmi aiutare, per aiutarmi, c'è una funzionalità molto comoda dello Builder che è sotto il menu View, che si chiama Show Sample Controller Skeleton. Cioè, fammi vedere un esempio di scheletro di come dovrebbe essere il controller. Se io clicco questo, mi fa vedere un esempio di codice che io posso pre prendere, fare copia e incolla pari pari dentro la mia classe controller del mio programma. Ed è uno scheletro in quanto, come vedete, c'è il mio metodo handle controller, ma non ha l'implementazione, sì che ne sa lui cosa devo implementare io, però è uno scheletro che posso usare. Volendo posso aggiungere questa casellina full in cui lui mi aggiunge anche un metodo initialize che volendo può essere chiamato all'inizio eh, della classe quindi magari conviene prendersi tutto, questa versione è full, io semplicemente faccio copia, torno sull sulla classe fxml controller e sostituisco ciò che c'era con questo, copia, incolla. C'è ancora un altro dettaglio che di solito va a posto da solo, ma la voglio solo menzionare se poi non trovate le cose, qui in basso a sinistra, non lo notiamo quasi mai, c'è un'etichetta controller, Sotto la gerarchia dei nodi c'è un controller. Questo kit controller indica il nome della classe controller. Quindi il nome dei metodi lo mettiamo nella proprietà, nelle varie proprietà dei singoli nodi, ma co come fa lui a sapere qual è la classe controller che deve controllare questa interfaccia qua, quindi cioè che deve eseguire gli eventi, i metodi corrispondenti agli eventi di questa classe, c'è scritto in questa proprietà qua, il controller class. Quindi a volte se, se voi cambiate il nome della classe controller dovete ricordarvi di venire a cambiarlo anche qua. Allora vediamo se la cosa funziona. Salvo, ho già salvato. Eh, il controller ha questo metodo controller. Per non saper far nulla scrivo semplicemente system.out.println. Muto, virgola. salvo questo riapro il file fxml così sono sicuro che va vale a ricaricare l'ultima versione per un attimo e poi rifaccio il run del mio main allora mi riparte scusate qua ce ne sono due quindi non so qual è quello giusto allora fatemelo chiudere ok rifaccio run Ok, proviamo insieme. Se io premo controlla a questo punto, nella console viene il messaggio premuto. Quindi ogni volta che premo il bottone controlla, il bottone va a vedere qual è la sua proprietà on action e chiama il metodo della classe controller che ha il nome giusto. In questo caso si chiamava handleControlla, e quindi chiama quel metodo lì. In questo caso questo metodo sto facendo una cosa molto scema, cioè stampare un messaggio in console. Per rispondere alla domanda di Giulio, in realtà non so rispondere, perché bisognerebbe vedere il codice o esattamente il messaggio d'errore che ti dà, perché eh, se, se si parte direttamente dall'archetipo eh, facendo l'operazione che ho fatto io, dovrebbe funzionare facendo copia e incolla del.. Eh, allora mi dice. Eh, no questo è un errore quasi di sicuro vedete che è un load exception quindi ha un errore nel caricare il file scena.fxml alla riga 10 quindi nella riga 10 nel file fxml non no, trova il file ma dentro c'è una sintassi sbagliata bisognerebbe vedere cosa c'è nell'fxml magari lo guardiamo a parte eh, non so se c'entra la lettera accentata nel progetto se gli dà fastidio, ma non dovrebbe, se, se te lo fa semplicemente, però eh, non, non c'entra col, col, con l'evento, perché è un errore che avviene prima, l'errore che ci hai mostrato avviene già qua, quando viene chiamato il metodo load, e quindi è, è prima. Ok. Manuel mi chiede, è normale che stiamo seguendo tutto non con Java 11 ed esca il warning? No, allora, questo qui, questo warning qua che dite qua sotto eh, va bene, eh, non è un problema, lui sta dicendo, guarda che tu, allora, questo warning è dovuto a questo, al fatto che la versione dei Sim Builder è la versione... Dov'è? Dov'è? Non la fa vedere. Dov'è, finita sotto qualcos'altro. Eh, Troppe finestre aperte, scusate. Eccola qua. È la versione 15.0.1 dello Sim Builder e lui supporterebbe fino a Java 15, eh, però lo Sim Builder supporta da Java 11 in avanti. Visto che Java 15 non è ancora del tutto stabile, eh, abbiamo scelto di, di usare la versione 11 che è quella, diciamo così, a lunga stabilità. Allora il warning ci dice semplicemente, guarda che tu hai usato una, una versione di SimBuilder che può arrivare fino alla versione 15 di JavaFX, ma eh, lo stai eseguendo con la versione 11. Quindi se per caso usassi qualche feature di JavaFX che non è ancora nella versione 11 ma è nella 13, nella 15, eh, allora potrebbe non funzionare, ma per le cose che usiamo noi eh, il problema non si pone. Okay? è solamente perché la versione di Java di G-Sync Builder non sa che noi useremo Java eh, 11 allora dice vabbè io supporto fino a Java 15 creo un file fxml c'è scritto qua all'inizio creo eh, supporto la versione di, F, di JavaFX fino alla versione 15 però se noi la usiamo con la 11 non ci, non ci preoccupiamo il eh, jre non dovrebbe essere 7 dovremmo usarlo con la 11 JR di cosa? In teoria, dovrebbe, già, sia Eclipse che, che SimBuild dovrebbero girare con Java 11. Ok, uh, facciamo ancora l'ultimo passettino. Okay? L'ultimo passettino è quello di. Uh, dove era la nostra. applicazione la nostra applicazioncina. Io quando clicco controlla stampa premuto, ma eh, io vorrei che quando inserisco 25 mi scrivesse qua sotto dove c'è scritto risultato mi scrivesse dispari, quando scrivo 12 controlla mi scrivesse pari. Okay? E non premuto. Vabbè, cosa vorrà dire? Vorrà dire che dentro questo metodo qua devo andare a prendere quel valore e modificarlo, cioè e controllarlo. Allora, ho bisogno di un'altra cosa. Ho bisogno dal codice Java di andare a pescare il valore di una casella di testo o ho bisogno di andare a modificare il valore di un'etichetta di testo che stava sotto. Questo si fa sempre con le proprietà, quindi questa casella di testo inserisci numero, il okay, text field. ha delle proprietà su, esempio il testo, tutte queste proprietà è, eh, descrivono come compare quella casella di testo, se è modificabile o non è modificabile, come è allineata, eccetera, eccetera, ma nella parte code c'è una proprietà importante che si chiama id, fx2.id. id non, è che non serve, perché non è che devo... Fa... Non ha un'azione la, la, la casella di testo, no? nativamente. La casella di testo ci scrivo dentro tranquillamente, ma non, ha... non è come il bottone che generazione Ha un valore che può essere letto quando voglio allora io posso associare un id un id sta per identificatore a questo elemento quindi questo qua lo potrò chiamare ad esempio txt numero la txt la chiamo così numero perché a me ricorda che è la casella di testo che contiene un numero perdone. la casella di testo che contiene un numero una volta che ho dato un nome un identificatore che non è obbligatorio, ma lo posso dare e aggiungere io, un identificatore simbolico a un qualunque nodo della scena, le, tutte le proprietà di, di, di quello identificatore saranno disponibili al programma, perché sarà possibile accedervi attraverso una, una variabile Java. Una variabile Java che si chiama proprio txt di numero. E io posso fare che cosa? Posso andare a leggere ad esempio la proprietà text. La proprietà normale è la proprietà di un oggetto Java, col get il set, quindi farò un get text di, di questo oggetto e mi dice che cosa c'è scritto. E la stessa cosa sull'etichetta, l'etichetta risultato la posso chiamare, gli devo dare un id, lo chiamo txt risultato e potrò andare a modificare il testo che visualizza. Quindi devo settare un action tutte le volte che voglio che capiti un evento, e quindi quando premo un bottone, ma poi devo dare un ID a tutti gli elementi di cui voglio poter leggere o modificare le proprietà, tra cui il valore contenuto, cioè il text. Vediamo cosa succede. Salvo, quindi ho aggiunto questi due ID, riapro un attimo la scena.xml per essere sicuro che lo rilegga, e qui che cosa faccio? Vado a prendere il numero scusate no, me l'ho dimenticato un passaggio ovviamente come fa il controller a sapere che esistono queste proprietà? glielo devo dire allora andiamo a vedere di nuovo lo scheletro di controller se andiamo a vedere lo scheletro di controller adesso ha aggiunto due campi due righe in più scusate questo private text field numero private label txt risultato quindi nel nostro scheletro aggiungiamo queste due parti se l'avessimo fatto tutto subito avremmo risparmiato tempo quindi copiamo ciò che suggerisce lo scheletro qua e ci dice guarda che hai eh, text field e txt numero, eh, in realtà ho aggiunto anche gli import sopra, quindi andiamo a prendere anche gli import. Facciamo prima ricopiare tutto. Questa variabile txt numero è collegata in tempo reale con la casella di testo numero in cui c'è il numero. E la casella txt risultato è collegata in tempo reale con la label del... Vedete che è un nodo di tipo label, e questo è un nodo di tipo text field. Sono collegati in tempo reale. Quindi io posso sapere che numero è stato scritto eh, semplicemente prendendo txt numero, che è il riferimento al nodo della scena, e leggendo la sua proprietà text. get text. Come faccio a sapere che la proprietà si chiama text? E eh, me lo dice il SimBuilder, la vedo qua. Tutti questi nomi che vedete qua, nelle proprietà, corrispondono alla proprietà dell'oggetto, tale e quali con lo stesso nome. Quindi lo, lo possiamo proprio vedere. E Quindi in questo caso mi darà il numero e io posso dirti il numero che hai inserito è pari oppure dispari. Uh, ovviamente questo è un numero, devo convertirlo in intero, quindi dovrò fare l'intero num uguale uh, integer, la proprietà getText ti restituisce una stringa, quindi integer.parsint di in numero e quindi potrò poi dire se questo numero è pari o dispari, uh, se num per 102 uguale 0. È pari, eh, scusate ci le parentesi in, in Java, eh, se, se è pari allora scriverò che il numero è pari. Dove lo scriverò? Nella proprietà del txt risultato. Modifico l'etichetta txt risultato. Txt risultato set text il numero è eh, pari. Altrimenti scriverò che il numero dispari. Quindi, cosa sto facendo? Separo il quando dal cosa. Quando devo eseguire il codice? Quando clicco il bottone. Cosa devo fare? Leggere un dato dalla casella di testo, elaborarlo, in questo caso l'elaborazione è convertirlo in intero e vedere se è pari, e generare un output, come modificando l'etichetta. Proviamoci. Allora, questa è la finestrella che mi apre sempre sull'altro schermo, quindi devo spostarlo, 5, controlla. Il numero è dispari. 16 controlla, il numero è pari. Pippo controlla, eccezione, number format exception. Cioè, ah, Mi sono dimenticato di controllare se era effettivamente un valore numerico. E quindi, quando è una stringa, il mio metodo parsint fallisce e quindi ovviamente adesso dovrò, dovrò ricordarmi attenzione vai a controllare prima di convertire verifica che sia o fai un try catch eh, e, e decidi che cosa fare quando, quando il valore non è corretto questo lo possiamo sistemare guardate l'eccezione che è stata sputata è un'eccezione che è lunga due pagine no? perché è un'eccezione che Parte dal mio metodo per sinti, ma poi per arrivare a me deve attraversare tutta l'interfaccia JavaFX, quindi vedete JavaFX bla bla bla, mille, mille cose, creato da, creato da, quello che ci interessa quasi sempre è l'ultimo, quindi non spaventatevi di questa cosa qua, quello che interessa è l'ultimo blocco che dice la causa è number format exception per, per la stringa di input pippo alla riga FXML controller 28. E quindi esattamente il punto quindi non fate di spaventare tutta questa roba che non c'entra niente sono invece il percorso che ha fatto questa povera eccezione per arrivare fino da noi ok quindi l'ultima riga di solito l'ultima riga dell'ultima dell eccezione annidata che viene, viene, viene riportata ed è questa quindi se la volessimo correggere noi dovremmo fare un bellissimo try e poi faccio un catch di number format exception number format exception in questo caso non farò nulla eh, magari scrivo nel mio risultato devi inserire un numero errore Così lui sa che ha sbagliato. E poi, poi non devo più eseguire questo codice, quindi qua dentro posso mettere un return. Non devo necessariamente interrompere il programma. Un return mi fa uscire dal metodo controller e quindi l'interfaccia va avanti senza fare più questo. Adesso questo num ovviamente lo devo mettere fuori. Vabbè, queste sono cosette di, di Java. Ok, a questo punto se vogliamo possiamo anche renderlo un pochino più carino. Ci mettiamo qua il valore del numero. Ma se volete da adesso in avanti. Riproviamola, adesso devo chiuderla e rilanciarla. Quindi vedete 5, il numero 5 è dispari, ABC, errore deve inserire un numero, 10, il numero 10 è pari. Quindi, nel suo splendore, è eh, tutta la nostra applicazione. Ehm, noi abbiamo usato quindi un metodo getter. Per ottenere un attributo di un oggetto, che in questo qua è Txt numero, che è un oggetto di tipo text field, che corrisponde, è collegato in automatico al text field che avevamo inserito qua, ed è collegato proprio perché gli abbiamo dato un nome, ricordiamoci, questo id txt numero. Quindi per collegare le cose dobbiamo avere innanzitutto il, un id specificato all'elemento. Questo id viene usato come variabile all'interno del controller, se ci ricordiamo di aggiungere questo, questa specifica, vedete, o di, eh, questo chiocciolo l'fxml significa vai a cercare nell'fxml il valore corrispondente. Se non mettessi questo fxml davanti creerebbe una variabile locale con lo stesso nome, ma non collegata all'altra, quindi non servirebbe a nulla però tutto questo meccanismo di fxml ce lo fa automaticamente SimBuilder quando gli chiediamo lo scheletro del controller e quindi ha già tutto dentro. Ricordiamoci di dare l'id a tutti gli elementi di cui vogliamo conoscere le proprietà. Dopodiché questa proprietà eh, che abbiamo usato è la proprietà text, se voglio sapere tutta la proprietà text ci clicco sopra e mi dice che è una stringa. E, e io su questa proprietà stringa posso fare posso fare get oppure posso fare set e quindi la posso leggere o la posso scrivere in questo caso e in, in, nel caso della, della label invece è sempre una proprietà di tipo stringa ma sarà solo in lettura perché eh, no sulla titola del programma può sia leggerla che scrivere, non è un problema solo che l'utente non la può modificare quindi non è molto utile leggerla in questo caso questo è il meccanismo di base ok um, Chiudo cercando di riassumervelo con una figura, con una slide, che poi ovviamente... Allora, dov'è? Scusatemi. Non trovo la slide che volevo, ma niente, la riprendiamo la volta prossima, non è un problema. Uh, so per ricordarci il, per, il meccanismo di funzionamento no, di, uh, di questo tipo di applicazioni grafiche è sempre lo stesso l'interfaccia da sola non fa nulla sta ferma l'utente può interagire con gli elementi tranquillamente a volte ci sono alcuni eventi che decido io quando imposto le proprietà qua sotto ad esempio nel caso del bottone c'era l'evento c'era l'evento uh, on action nel caso di una casa di test ci può anche essere l'evento on action ma ci sono anche le varie azioni ci clicco col mouse sopra, ci passo vicino eccetera eccetera cioè ciò che fa l'utente con l'interfaccia genera eventi questi eventi possono essere catturati da gestori di eventi il gestore di eventi è semplicemente codice Java è semplicemente codice Java che al suo interno può fare ciò che vuole e in particolare può andare a leggere o scrivere le proprietà degli altri elementi dell'interfaccia. E queste proprietà sono aggiornate in tempo reale con ciò che vede l'utente, bidirezionalmente. Leggo ciò che l'utente ha appena inserito o se scrivo una proprietà cambia automaticamente eh, ciò che l'utente vede. Io potrei cambiare una proprietà ad esempio, eh, esempio dove... ad esempio c'è una proprietà che si chiama disable che permette di abilitare o disabilitare degli elementi dell'interfaccia. E quindi il bottone c'è ma non è cliccabile oppure c'è ed è cliccabile. C'è anche un'altra che adesso non la vedo eh, che è sul fatto che è visibile oppure invisibile. Ecco qua, visible, la posso far comparire e scomparire. Queste proprietà possono essere tranquillamente modificate dal programma che quindi può far comparire o scomparire dei pezzi a seconda del, eh, di ciò che deve fare. Su questo chiaramente lavoreremo questa era solamente la prima introduzione che ci permette di fare esercizi molto molto semplici. Ehm... Per rispondere alle ultime due domande nell'ultimo minuto che mi rimane, eh... allora la lezione domani c'è solo in lezione in aula, martedì è solo in aula per solo i prenotati, in aula 12. Lo stesso esercizio, la stessa cosa verrà fatta mercoledì solo online, ok? Quindi non c'è mai contemporaneità tra l'aula e l'online. Martedì turno solo in aula, mercoledì turno in laboratorio solo eh, su Zoom. Le slide sono già a disposizione, Marco, già da venerdì scorso. Queste qui che eh, vi stavo facendo vedere. Eh, e poi ci sono altri due o tre che mi dicono che un problemi con Sim simbuilder, ogni volta che cerco di aprire un file XML mi apre solo il programma, ma non mi apre il file vero e proprio. Eh, vediamo un attimo cosa succede. In questo caso non salviamo. Se io aprissi... Io ho aperto il progetto ci, perché ci cliccate sopra da qui o da Eclipse? Cioè da, da, da, da, da Esplora Risorse o da Eclipse? Da entrambi. Se io ci clicco sopra, a me apre il file. Eh, quindi non saprei. L'unica cosa che ho fatto qua è quando sono andato in questo Windows eh, a dirgli apri con e ho specificato Builder e mi è bastato fare così. E per il resto lo potremo vedere, ecco, il laboratorio di questa settimana serve anche per questo, no? per risolvere questi piccoli problemi, perché sono molto difficili da risolvere così alla cieca. Quindi sia chi viene in aula domani, sia mercoledì su Zoom, al massimo si condivide un attimo lo schermo, così riusciamo a vedere le vostre impostazioni e riusciamo a Possibilmente in questa prima settimana a smarcare tutti i problemi di, di, di installazione. Ok? Um, number format exception, anche se essendo un numero, bisogna vedere il codice perché chissà cosa è scritto, no? magari ha letto una stringa sbagliata. Eh, come dicevo, è difficile se non vedo il vostro codice, non vedo l'errore esatto, capire no? di cosa si tratta. Um, sì, infatti normalmente eh, per, per collegarli bene conviene fare così, cioè apri con da, da, da Windows, fai apri con e ti fa scegliere SimBuilder e dopo dovrebbe funzionare. Però se non funzionasse usiamo il laboratorio di questa settimana no, per, per mettere le mani sui vostri computer e mettere a posto. Ehm... La selezione sezione... di template avviene la prima volta che lo apri SimBuilder però poi non dovrebbe più. Però prova a riassociarlo da Windows, direi che è l'unica questa. Provare di nuovo a fare apri con e risoluzionare il programma e poi vediamo se funziona. O oh, se no, non, non, ci, non ci disperiamo, no? Però? Perché se non ci disperiamo, perché se FilmBuilder non parte come vogliamo noi, lo facciamo partire noi, nel senso che eh, scusate, io qua mi si apre sempre sull'altro schermo, eh, lo aprite e poi fai apri file <ride> e te lo vai a cercare, no? Te lo vai a cercare nel workspace di Eclipse, ci sarà dentro il tuo progetto. Ok. Quindi sarà in questo caso nel mio computer, ce l'ho qua, di Eclipse, workspace, TDP, pari dispari, source, main, resources, fxml, un po' lungo ma poi lo vado a prendere. Quindi se, non, se la montagna non va, a ma ha alle gambe e va tranquillamente alla montagna. Okay? Non facciamoci fregare dalle, dai dettagli. Ok, non vi voglio tenere lungo troppo perché eh, le ore l'orario è, diciamo, è già superato, eh, quindi vi ringrazio. Per ora abbiamo messo insieme un po', diciamo così, eh, rapidamente alcuni concetti che poi chiaramente approfondiremo meglio con calma, ma ci permettono già di cominciare a lavorare e fare qualche cosina eh, di semplice e di provare che diciamo così la nostra impostazione sia tutta se è tutta corretta che i programmi funzioni in modo che dalla settimana prossima eh, cominciamo a, a, a lavorare su qualcosa di un pochino più di serio tra i laboratori di questa settimana e le lezioni di mercoledì continueremo a fare esercizi di familiarizzazione diciamo così col meccanismo di funzionamento di JavaFX dalla settimana prossima invece approfondiremo un po' di più sia la parte di GitHub per riuscire a collaborare meglio che poi entreremo nel vivo se avete domande ovviamente rimaniamo, rimaniamo disponibili eh, su Slack e per ora vi vi saluto e vi ringrazio per la giornata. Arrivederci.